Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Ragazzi prima di cominciare con il tutorial per risolvere questi problemi di crash e lag Vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di lasciare un like se questo video vi è stato utilissimo Quindi per risolvere questi problemi uh, al crash di Warzone 2.0 Andiamo un attimo su Steam, se quelli che hanno scaricato il gioco da Steam Andiamo un attimo sulle impostazioni proprietà Andiamo nella sua cartella, quindi sfoglia i file locali Saliamo, scendiamo un po' giù, andiamo sulla sua proprietà di Call of Duty, questa qui, compatibilità, disabilità, ottimizzazione, schermo intero, Esegui questo programma come amministratore e fate applica. Per altri problemi riguardo alla scheda video basta andare un attimo sulle gestione dispositivi de, del PC, quindi gestione dispositivi. Andiamo un attimo sulla scheda video, questa è la mia scheda video quindi basta andare a fare journal driver, quindi cerca automaticamente i driver oppure cerca i driver nel, nel computer, quindi cerca automaticamente i driver, andate in windows update, eccolo qui, io ho un aggiornamento da fare per windows 11, voi fate verifica di disponibilità di aggiornamenti e fate scarica e installa, un altro procedimento per risolvere questi uh, errori, basta andare un attimo su il sito di nvidia per quelli che hanno la scheda video nvidia oppure per quelli che hanno amd driver amd driver and support cercare il vostro uh, driver quello che state usando per giocare a call of duty quindi ad esempio grafica grafica professionale processore con grafica chipset cerca tutti i prodotti ad esempio io ho ryzen uh, 5 3000 SM, ma visto che non è una più quindi non ha una scheda video integrata 600. Questo Faccio questo qua Cerco il tuo prodotto Ressori Ressore Invia E fate scarica e installa questo prodotto Per quelli di Nvidia invece è molto semplice Quindi andare sul tipo di prodotto GeForce Questo qua GeForce 16 serie perché è la mia scheda video Quindi 1060 sopra. Se non sapete che scheda video avete Basta andare su system Information Qui troverete tutti i vostri componenti, tutto quello che state usando. Oppure andiamo direttamente su DXDAG, una di visualizzazione, questa qua. Come potete vedere questa è la mia scheda video, 1060 Super, è tutta la VRAM, è tutto. Quindi fate qua sopra, scarica cerca e aggiornate, una volta scaricato e installato questo software, questo è il software che vi darà la GeForce Experience. Vi aggiornerà sempre la vostra scheda di video quando rilasceranno vi un aggiornamento. Quindi se andate un attimo su driver, eccolo qua, io ho un driver da, no, video da scaricare, quindi lo scarico e lo installo. Per risolvere questi problemi anche sul gioco basta andare sull'interfaccia e cominciare a disattivare un bel po' di gosucci ad esempio effetti parallasse questo qua sul fatto anche dell'ondeggiamento del merino, grafica e indicatori dei colpi e andando un attimo sulla grafica, qualità, scendendo fino a giù c'è lo stream texture on demand che nel senso tu stai giocando su Call di Warzone e alla fine comincia a scaricare un bel po' di texture anche se hai una connessione non abbastanza veloce te le scarica e comincerai anche a laggare quindi disattivate questa opzione poi ritorniamo un attimo su Steam Sempre su Call of Duty Warzone 2.0 Andate sulla proprietà del gioco File locale e fate una specie di verifica Integrità dei file di gioco Che è molto importante Invece per quelli che hanno il gioco su Blizzard Battle.net È molto semplice andare su impostazioni e fate una riparazione dei file E state certi che poi il gioco andrà, di, andrà benissimo E mi raccomando Guardatevi anche Ciao a tutti ragazzi. La mia vecchia guida di uh, Call of Duty Warzone 2.0, come settare al meglio le impostazioni grafiche. Sono dei piccoli consigli per non laggare sempre e per non crashare. Mi raccomando, mai giocare a schermo intero per quelli che hanno problemi, soprattutto se avete una scheda video um, un po', abbastanza potente, quindi non giocare a schermo intero che vi potrebbe veramente crashare di brutto il gioco. Quindi Grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!